A che ora è arrivata e a che ora se n'è andata da lui? Non lo so, io non mi ricordo.